ciao gente benvenuti in questo nuovo video sta iniziando il natale davvero è la vigilia e io sono super esaltata sono felicissima abbiamo già iniziato a fare aperitivo io e mia sorella mio papà è uscito è andato in giro a trovare un po di amici intanto qui come dicevo c'è l'aperitivo in tavola e la cena che si sta preparando per cena, non spaventatevi, mi raccomando. Abbiamo farinata e patate al forno. Guarda che c'è anche la sorella! <ride> in questo video ci sarà una testimonianza importante perché tra poco, cioè dopo cena, cominceremo a preparare il cibo per domani e succederà una cosa che non succede da parecchio tempo. Io tornerò in cucina wow, eh, vedremo come andrà perché i compiti non sono molto difficili, devo preparare le torte salate e tra l'altro non vi ho detto, allora per Natale andremo, io la sorella e il papà, andremo da una zia insieme a tutti gli altri cugini, i soliti della montagna e quindi eh, noi siamo incaricate degli antipasti e appunto abbiamo deciso di preparare due torte salate, una gluten free e veg per me e poi per chi la vorrà mangiare e poi una con glutine e con carne per tutti gli altri e poi vabbè faremo dei paninetti che abbiamo lì e uh, le tortilla, un po' di salsine, un po' di cosine buone e insomma ci siamo divisi i compiti e faremo questo Natale tutti insieme e sono troppo felice adesso mi do da fare perché dobbiamo infornare anche la farinata e nulla ci vediamo tra un istante con magari la cena o i preparativi non so vediamo un po come va e con la panza piena e abbastanza alcol sulla coscienza per spingermi verso la cucina mi sta uscendo il mio lato moldavo mi sta uscendo tutta l'accento sono un po' stanca, lo ammetto comunque, praticamente è successo che quest'anno ho perso proprio um, non solo la voglia, ma proprio mi viene un, una sorta di rifiuto per, per la cucina e per um, cucinare, preparare qualcosa da mangiare che non sia un'insalata infatti finisco quasi sempre per mangiare quello ma visto che adesso abbiamo un'occasione speciale, mi voglio impegnare e quindi sto cercando di creare un'atmosfera proprio piacevole per obbligarmi a cucinare. Devo tirare fuori tutti gli ingredienti e cominciare a Preparare il tutto, devo tra l'altro rileggermi anche la ricetta perché non mi ricordo minimamente cosa si deve fare, quali sono i passaggi comunque vi faccio vedere gli ingredienti abbiamo la sfoglia gluten free, il radicchio i funghi già tagliati perché non ci possiamo sforzare troppo poi poi poi ci vuole la ricotta so che ci vogliono anche delle uova forse uno e poi anche il latte abbiamo anche il zemil da qualche parte e direi che è tutto mm, intanto devo dare una rassettata qui perché la situazione è un po' imbarazzante direi che è quasi impossibile cucinare in questa situazione qui che bello l'alberello e anche qui però Adesso in un attimo, in questo sono abbastanza pro. Aggiornamento su come sta andando. Allora, ho incominciato a preparare gli ingredienti, ho affettato anzi, tagliato a rondelle, il porro perché mi ero dimenticata che ci voleva anche il porro, e adesso lo sto facendo stufare fiamma molto molto dolce e poi ho tagliato a fettine sottilissime anche il radicchio e poi qui ho preparato i funghi e devo poi riguardare la ricetta perché non so cosa bisogna fare a seguire ma direi che lo scopriamo insieme adesso ho una macchina fotografica e quindi posso anche evitare di uh, fermare il video posso guardare il cellulare mentre parlo con voi, questa è una cosa è una svolta epocale ragazzi, cioè, sono troppo felice. Allora poi ah, bisogna buttare dentro i funghi, il radicchio e far cucinare per circa 10 minuti. Sale, pepe, va bene. Ok, quindi ah ecco bisogna far saltare tutta la verdura insieme. Lo sto facendo bruciare nel filtro. E poi... Ah, la lascio raffreddare. E a parte si mescola un po' di ricotta con l'uovo intero, noce moscata, erba cipollina, che non useremo. Formaggio grattugiato e latte. Quindi, tutta la ricotta l'uovo attimo direi il latte quanto ce ne vuole? 60 grammi. Questa è una ricetta da giallo zafferano, ovviamente come avete potuto immaginare anche voi e vedremo come va. Intanto io qui sto facendo tipo tutto pesato al grammo e sto usando il timer per prendere esattamente il tempo perché anche così, vi dico la verità, ehi hey Google, stop, anche così... Ehi hey Google! Stop! Indisciplinato stasera. Si è ribellato perché parli troppo piano. Hey <ride> ok, questo è esattamente quello che vi dicevo. Sono capace anche a bruciare le cose. Prendendo anche il tempo, quindi non male direi. A tra poco perché sennò rischio di fare solo danni. La verdura è pronta, i funghi e il radicchio sono qui, già si stanno raffreddando per dopo. Nel mentre sto preparando però la ricotta. Ricordo che ci vogliono 350 g di ricotta, un uovo intero, 100 g di grana padano... Io ho comprato questo e non me ne sono accorta che erano solo 60 grammi, quindi aggiungerò un po' di gram mix e, eh, per farli diventare 100 grammi. Bisogna far amalgamare tutto insieme, aggiustare un po' di sale e pepe, e poi quando la verdura sarà fredda bisognerà unire tutto insieme. Non dimentichiamoci del latte, ci vogliono 60 ml di latte. qua facciamo Bene. vedere come facciamo amalgamare la ricotta con l'uovo questa ciotola era sporca perché c'era dentro il radicchio tagliato il radicchio era pulito ovviamente non sto usando ciotole sporche per cucinare ok aggiungiamo il grattugiato a ah, pioggia mi raccomando sarà super formaggiosa mm. peccato che mi sono dimenticata di comprare il timo e quindi non sarà proprio perfetta come dice la ricetta di Giallo Cafferano però sarà buona lo stesso perché già tutto l'impegno che ci sto mettendo farà il suo mettiamo un po' di sale e un po' di pepe ed è fatta questa è la verdura bisogna aspettare che si raffreddi e poi uniremo il tutto insieme e metteremo la torta nel forno nel mentre però ci possiamo dedicare a preparare anche l'altra torta salata sarà una torta prosciutto scamorza uova e formaggio abbiamo le uova intanto che vanno mescolate con il latte e poi va aggiunto il prosciutto e la scamorza in questo caso 200 grammi di prosciutto e 200 di scamorza e poi un paio di cucchiai di grattugiato e tre uova facile facile mentre gli ingredienti della mia torta si raffreddano possiamo intanto preparare l'altra torta che sarà pronta nel momento di infornare l'altra che tempismo perfetto non so perché continuo ad ostinarmi a stare con sul maglione perché sto morendo di caldo però adesso lo togliamo la torta salata numero 2 quella col prosciutto è pronta e quella veg è pronta per essere infornata guardate che meraviglia non vedo l'ora che sia domani per assaggiarla nel frattempo si è fatta mezzanotte ma la mia torta salata è pronta guardatela qui perfetta rimane solo assaggiarla domani e dirvi com'è ho qualche sospetto che questa si è venuta un po' meglio della mia. Forse questa è un po' troppo liquidina e non so perché, anche perché ho seguito alla lettera tutti i passaggi, ma probabilmente si deve solo raffreddare e poi sarà perfetta. Ora però vado a dormire e a rilassarmi perché domani sarà una giornata un po' lunga e anche se ho piacere di andare a stare con i miei cugini, queste cose mi fanno stancare. E quindi mi devo preparare per essere pronta ad affrontare la giornata. Sento che fuori hanno iniziato a lanciare i fuochi. Poverini i cani. E gli animali in generale, non è una bella cosa per loro. Buonanotte domani arriva anche il Babbo Natale E yeah! ormai la mattina dopo oggi è Natale quindi buon Natale a tutti il Natale sarà già passato a questo punto però vabbè vale lo stesso la nostra sacca è pronta noi pure e andiamo a festeggiare questo è l'outfit Sì, non quelle ciabatte, però sì, questo. Mamma mia, che gnocca. Oli mi fai anche il mio outfit of the Christmas day. <ride> Con l'albero spento. Che tristezza. Oh. Eccomi. buongiorno e ben ritrovati che bello tornare qui il natale è già passato purtroppo a me piace un sacco il natale e mi spiace sempre quando finisce così in fretta ma devo dire che ce lo siamo goduti questo natale è stato bello festeggiarlo insieme ai miei cugini ci siamo proprio rilassati, abbiamo mangiato, abbiamo guardato i film, è stato veramente bellissimo. Oggi è ormai il 27, fuori c'è un sole splendido, bellissimo. E visto che il clima si presenta così oggi, ne voglio approfittare e sto uscendo per andare a fare una passeggiata al lago perché sono mesi che lo voglio fare, ma non ci sono mai andata perché non avevo tempo oggi avrei altre cose da fare ma perché non approfittare di questo sole bellissimo per andare semplicemente a fare una passeggiata, ne ho davvero bisogno ho preparato il mio zainetto con tutto il necessaire quindi borsina per la macchina fotografica, acqua e poi mi porto uno dei, uno dei miei regali di Natale Comunque faremo un unboxing dopo di tutti i regali, vi faccio vedere tutto quello che ho ricevuto, ma intanto vi voglio far vedere questo perché è il regalo che ho adorato di più tra tutti. Mia cugina mi ha regalato il libro di Joe Evan, passa a sorprendermi e inutile nascondere che mi sono commossa tantissimo. Le frasi di Joe Evan, le poesie, le sue canzoni colpiscono proprio dritto nel mio cuore e... Ricevere il suo libro è stato veramente bellissimo, per cui me lo porto contando di trovare una panchina dove sedermi e leggere sotto questi raggi bellissimi. Usciamo e andiamo a farci in giro al lago insieme. <susurra> È proprio rilassante stare qui a Lecco, il lago mi piace un sacco cioè in generale venire qui per fare una passeggiata è sempre bellissimo e poi oggi con questa giornata di sole cioè si sta proprio da dio ho fatto un'oretta di lettura sulla panchina e mi sono proprio fatta coccolare dal sole e adesso sto facendo la passeggiata, sto ammirando i cigni e poi si ritornerà verso casa però oggi c'è veramente una luce pazzesca guardate qua che meraviglia il mio giro è finito ha incominciato a fare molto molto freddo e sono troppo grata a me stessa del passato di aver portato il cappellino perché sarei congelata perché ho parcheggiato la macchina in un posto un pochino lontano perché non volevo andare troppo in centro dove adesso stanno tutti tornando via e c'è una fila infinita per cui è stata una scelta un po' strategica a parte il fatto di non voler pagare un parcheggio quando ce ne sono di gratuiti il mio giro è stato super super bello era proprio quello di cui avevo bisogno mi sento proprio in pace con me stessa poi le poesie di Jo Evan sono bellissime e lette poi su una panchina in prima fila vista sole è qualcosa di stupendo ci rivediamo tra un pochino a casa arriviamo finalmente all'unboxing dei regali e di alcune cosine che ho acquistato di recente per chiudere quindi il video e ho qui tutte le cosine che ho da farvi vedere partirò a caso la prima che mi è capitata sotto mano è questo quaderno qui che è davvero bellissimo con tutte queste margheritine è di legami e spero sia quadratini perché io preferisco i quaderni a quadratini oppure eh, quelli ai puntini tipo i ballet e non mi... Mm. <ride> vabbè ok, va bene lo stesso è a righe ma ce lo faremo andare bene è molto molto carino dentro ci sono appunto le righine e su si può scrivere la data e uh, che tempo fa questo giorno in cui sto scrivendo insieme a questo quaderno mi sono arrivate due matite una classica normale però con tutti gli avocado sopra e c'è scritto let's avocado <ride> carinissimo secondo me e poi quest'altra qui rossa e blu una giga matita bellissima tra l'altro e sono tutte cosine di legami poi passiamo invece a cose che ho acquistato io la prima è la mousse detergente di aven questa è davvero buonissima perfetta per la pelle di tutti i tipi ma soprattutto quella sensibile e delicata perché è proprio molto molto gentile sulla pelle non secca e non lascia quella sensazione di pelle che tira si crea appunto questa mousse che spalmi sul viso e lave via tutto lo sporco, l'impurità e il trucco poi abbiamo un'altra cosina che ho acquistato io ed è questa crema di La Roche-Posay che è alla vitamina C ed è un trattamento anti rughe Cominciamo ad acquistare trattamenti antirughe, uh, questa appunto serve per la perdita di compattezza e luminosità, pelle da normale mista. Questa l'ho presa da utilizzare come crema notte per appunto far rigenerare la pelle durante la notte. Vi dirò come mi trovo anche perché non l'ho mai utilizzata, non l'ho mai provata, per cui direi che ci uh, aggiorniamo tra un mesetto su questa crema qui abbiamo poi altre cosine che vi voglio far vedere e passiamo di nuovo a regali allora abbiamo una giga candela di Ikea è una candela ai frutti di bosco ed è buonissima e il colore è stupendo non so se avete notato ma ultimamente vado per il colore e lo sto proprio amando e lo sto includendo di più nella mia vita quindi questa candela è perfetta in questa casa se ne consumano parecchie e quindi è un regalo super gradito poi abbiamo una confezione di miele questo l'ho ricevuto insieme alla candela è un miele bio di mille fiori ed è un miele lario organic honey from Beekeepers, quindi dai coltivatori di miele. Non so come si chiamano uh, le persone che producono il miele. Boh, li chiameremo i produttori di miele del lago di Como. Questo adesso lo assaggeremo e vedremo quanto è buono, ma sicuramente è buonissimo. poi sante le zie le zie perché la mia, una delle mie zie mi ha regalato un buono spesa e se lunga e questo zia è super apprezzato perché la spesa costa una fucilata in questo momento poi abbiamo altre due cosine e qui ovviamente mh, si sono sbizzarriti su quelle che sono le mie passioni e abbiamo un adattatore da USB a USB-C e poi quello che a me serve sempre è uno SanDisk quindi un um, hard disk portatile super resistente super veloce sono 520 MB per secondo chi è nel mestiere sa che questa è proprio una meraviglia e questo era proprio necessario in questo momento perché ne ho già un altro identico a questo, però da 500 giga e l'ho già riempito. E purtroppo, per fortuna, chi crea contenuti ha bisogno di tanta memoria perché creando contenuti appunto la memoria viene utilizzata proprio industrialmente e in questo momento ne avevo proprio bisogno per archiviare tutti i miei file e adesso passiamo alla chicca di questo Natale e qui abbiamo di nuovo qualche cosa che questa persona Marcella, <ride> devo tradirla qui ha regalato a me in base a quello che sto trasmettendo ultimamente e mi ha regalato questo vestitino fucsia, bellissimo, è proprio tutto in vellutino su una spalla, quindi va giù in questo modo, è aderente sul corpo però dà volume sulla parte sopra, quindi rende il mio fisico super equilibrato, lo proveremo insieme in un prossimo video, perché questo ho paura che sia diventato un po' troppo lungo comunque è bellissimo questo arriva da Primark e si adatta perfettamente al corpo, proprio come un guanto, aderisce al fisico e lo valorizza nei punti giusti e poi è anche comodo. Abbiamo finito con tutti i regali, questo è stato il mio Natale è stato un Natale pieno di famiglia di mh, pace, non mi sono sentita mancare dal tavolo giusto ero proprio con le persone con cui volevo essere e non mi sono proprio sentita di perdermi qualche altra cosa ero proprio dove dovevo essere in quel momento lì ed è stato veramente bellissimo è stato bello mh, festeggiare con i miei cugini, con mio papà mia sorella Uh, guardare insieme i film nel pomeriggio mangiare insieme, festeggiare proprio uh, fare le solite cose che facciamo quando ci vediamo perché è sempre bello passare del tempo con le persone a cui si vuole veramente bene e spero che anche voi abbiate passato un buon Natale e che vi siate proprio goduti la vostra famiglia o le persone con cui avete scelto di festeggiare perché questo alla fine è quello che conta essere dove si vuole essere siccome questo è l'ultimo video che pubblico quest'anno ci tenevo a ringraziarvi di essere qui di darmi supporto ogni giorno e di aver chiuso insieme a me un altro anno e spero di rivedervi qui anche l'anno prossimo ovviamente quello che vorrei dirvi prima di chiudere è il mood con cui vorrei eh, incontrare questo nuovo anno e rispetto agli anni passati non farò liste di buoni propositi non farò liste di obiettivi eh, traguardi da superare anche perché negli ultimi anni ne ho fatte di liste qualche cosa l'ho realizzata qualche cosa invece no e questo 2022 mi ha insegnato una cosa importante una che spicca tra tutte quelle che mi ha insegnato e cioè il fatto di lasciarsi sorprendere lasciarsi sorprendere dalle cose non organizzate non programmate anche perché tu puoi fare tutti i piani che vuoi ma la vita prenderà il suo corso e se devo ripensare tutto questo 2022 Uh, ne è passata di acqua veramente tanta sono successe tante di quelle cose positive e un po' meno ma mi sento di dire che mi lascia un sapore buono questo 2022 un sapore proprio mh, di voler fare di più di voler lasciar correre le cose come devono correre e di farmi stupire da questo nuovo anno che sta arrivando non mi faccio aspettative non, è, non voglio proprio entrare con nessuna aspettativa anche perché l'anno scorso ero piena di aspettative e sono state tutte oh, disattese completamente e tutto questo mi ha mandato in crash per cui mi sono dovuta proprio ricostruire e cambiare tutti i standard tutte le visioni e proprio accettare che la vita va come va e vorrei proprio iniziare il nuovo anno con questo mood, di fare qualcosa, di sforzarmi a fare delle cose, di lavorare per migliorarmi e migliorare la mia vita e quella delle persone intorno a me, ma senza manipolare e quindi lasciandomi portare dalla vita dove mi vuole portare ci metto in tensione ma seguo il corso delle cose questo è quello con cui vi voglio lasciare in questo 2022 e ritrovarvi nel 2023 portatevi dietro gli insegnamenti ma diamoci anche la possibilità di iniziare da una nuova pagina e scrivere una nuova storia quello che vi sentite di portarvi dietro portatevelo dietro quello che invece non serve più alla persona che state diventando, abbandonatelo. Lasciamoci indietro tutto quello che non è più necessario. Liberiamoci dal superfluo per lasciare spazio alla novità e alla bellezza delle cose che ci sorprendono e che ci possono rendere meraviglioso ogni giorno. Con questo è tutto. Io vi saluto, vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco e ci vediamo nel prossimo video, ma fino ad allora prendetevi cura di voi, festeggiate bene e alla prossima! Ciao!